tag non è, è tag domande non, no. non mi ricordo più il titolo cazzo <ride> Riecchi, me eccomi qua di nuovo allora ho deciso di fare un tag che ho visto sul canale di Cristal74 e Giambi eh, però in per effetti l'ho visto bene bene bene da solitina F ho deciso di fare questo tag il tag si, si chiama uno sguardo a noi perché questo tag? Perché eh, ci conosciamo, ci conosciamo, vediamo chi siamo effettivamente, cosa ci piace, cosa non ci piace, però lo voglio fare con un'altra amica. Non lo voglio fare da sola, ma con un'amica che adesso vi presenterò Ma prima sigla. tante tante tante tante <ride> per oggi l'ho obbligata a fare il tante con me giusto giusto, giusto giusto allora guarda abbiamo delle domande sì. e risponderemo vediamo le nostre risposte poi allora la prima domanda è hai un'abitudine particolare prima di andare a dormire? sì cioè in eh, questo periodo quelle borse dell'acqua calda, ma che si riscaldano in modo elettrico, così, fatta a fiorellino, tutta strana. La riscaldo quando è pronta. Prendo e vado con la mia borsetta calda. e Immagino di andare ogni sera in un posto diverso. Ma che in bello! Pastello, in un palazzo antico. Ma che bello! È molto freddo e allora mi devo scaldare Vai. per il coccolo. Io sono più terra, terra controllo controllo instagram, controllo messaggi, controllo no, no, no, sì, sì, telefono. Sì, sì. sono una romanticone io mm. seconda domanda, sì. quale caratteristica ti piace di meno del tuo carattere? praticamente io sono perfetta vero? Sì. quindi è un po' difficile, no eh, tante cose non mi piacciono di me eh, in questo momento sarebbe difficile trovare la cosa che mi piace di meno, che tendenzialmente sono pronta a rinunciare e poi mi arrabbio perché non deve essere così, allora vai alla carica. Ecco, non vorrei pensare subito di rinunciare a fare no. una cosa. Invece nel mio carattere non mi piace che sono cremulona. Cre credo, credo a tutto, credo alle favole, credo a Babbo Natale, credo no, no. alla mezzana, credo ai paghi e credo. Mi Invece. piace. Questa no. bellissima Invece? La terza domanda mi sì. chiede quale caratteristica invece ti piace di più del tuo carattere, il pro e i contro? Del pro, pro e del contro, contro di questa sì. cosa? Sì, la caratteristica che ti piace del tuo carattere. Sono molto sensibile e quindi questo è un difetto. Sono troppo sensibile ed è negativa una cosa in tante situazioni, in altre invece mi piace essere così perché.. Sono contenta di, di essere così sensibile, però appunto è un pro e un contro, indubbiamente. E io invece la testardaggine sono troppo testarda, che se mi pungo in una cosa, quella ci sbatto contro il muro, anche se è sbagliata, ci, ci vado proprio a sbattere. Eh, boh. E invece la quarta domanda, hai mai fatto acquisti per colmare i vuoti? Direi di no. Forse è successo una volta o due, ma mi sono proprio detta una, una cosa di poco polvo comunque, no, non credo, no. A me è successo sì, parecchie anni fa compravo spesso, abbigliamento, ero triste, compravo, compravo, compravo, è sbagliato, poi mi è passato, eh, però. Eh, invece, la quinta domanda invece è, ti è mai capitato di sentirti inferiore a qualcuno? Io credo forse sicuramente come tutti noi nel periodo dell'adolescenza ti senti inferiore alla colca che vedi più bella, eh, più preparata, più interessante agli occhi degli altri, con, con quelle situazioni lì. crescendo no, con tutti i miei difetti no, non mi sento inferiore agli altri, ho delle pecche però non sono quasi... <ride> no. sì. mai sentito inferiore, no, non lo concepisco nemmeno come idea, no. E invece nella vita ti senti competitiva? E perché? Competitiva con me stessa, guarda carissima, con, con gli altri no, perché do sempre tante possibilità, opportunità, gli altri mi piace proprio, non mi piace mettere in competizione con gli altri, con me stessa sì tanto. Ecco, questo anch'io, in competizione sempre con me stessa ci devo arrivare, Ma ci no. devo... Devo raggiungere no. l'obiettivo, Ci devo morire? Sì, sì. come stessa eh, anche io. Sì. Sei una persona vendicativa, questa è la settima domanda, sei una persona vendicativa oppure ti dimentichi ciò che ti è stato fatto? Eh, diciamo che vendicativa assolutamente no, ho difficoltà grandissime a dimenticare un male, che mi hanno fatto, forse se perdono quel perdono cristiano che c'è, però eh, qualcosa si rompe dentro e quindi non riesco più a essere autenticamente me stessa con chi ha eh, danneggiato la famosa sensibilità. Eh, io sì, sono stata vendicativa sempre tanto, però poi col per passare degli anni ho capito che non ti porto da nessuna parte, non dimentico, però non, non sono più come allora. Una volta sì, mi tanto, adesso è oh, passato tutto. E invece, l'ottava domanda dice se un amico ti tradisce da tua fiducia, cioè come fai e come ti comporta? Metto subito, costruisco un muro, per me non esiste più, non riesco più a essere o a vedere com'era no il nostro rapporto d'amicizia più quel momento mi conosce mai stato, quindi è un muro, è finito, come da me. Sì, ce... anch'io ci rimango tanto, tanto, tanto male, ne soffro anche e poi, davvero, mm. anche per me, mm. cado, proprio mm. un muro esatto. davanti mm. verso l'interno. Della... Sì. 9. Che tipo di persona sei adesso e che tipo di persona eri prima? <ride> prima quando? Prima prima. Perché io continuo a essere una persona diversa, cioè, come me si sa, ogni giorno siamo più quelli che siamo stati ieri e come ero prima e come ero adesso se vuoi, se vuoi un bilancio mi piace molto adesso eh, molto di più di come ero un tempo eh. <ride> sì, io. adesso prima ero molto impulsiva facevo le cose di petto adesso ci penso un po' di più sono, diciamo che sono in prima prima, prima, prima ero tutto tanto bambina. sempre giocare, giocare, giocare Ecco, dicevo, quali sono stati i cambiamenti, ma mi eh, sa che l'abbiamo detto, l'ultima la, la, domanda, no, non è l'ultima, è la nona domanda, quali sono stati i tuoi cambiamenti? Ah, cambiamenti di personalità, di carattere, sicuramente ti costruisci attraverso l'esperienza, attraverso le sofferenze, che sono poi quelli che ti fanno crescere ti fanno cambiare. Eh, sono diventata... Eh, più paziente, eh, più possibilista e eh, sì, il è questo te lo porta all'anzianità. Sì, sì eh, certo, eh, certo, perché ci ci penso più, un... sì, sì, no, ci sì. penso un po' di più le cose, cerco di fare le cose sempre nei migliori sì, modi, sì. quando prima non ci pensavo, sì, sì, sì, basta. Sì. È una bella età, anche se sì. ti hanno paura di un'età più avanti, non voglio, sono molto contenta. E eh. l'ultima domanda. Mm, sì. Quale segno di locale sei e con chi vai per particolarmente d'accordo? Beh, dalle cose che ho detto si dovrebbe quasi capire che, che segno sono. Tu non sai che il se mio segno qual è? Non te lo ricordi? No. <coughs> non me lo ricordo. Però chi si intende un po' di astrologia sai uno dice? Eh, dom... Scorpione Allora, Questa, questa, lo scorpione, questa! C'è? Cioè? Tanto, tanto. Sensibile, sì. eh, piena di, di, di affettività, però se una cosa finisce che ti distruggono a livello di sensibilità, appunto, chiuso. Eh, con Quindi. che senti? Vai d'accordo? Con il tuo. Oh. <ride> <ride> <No>, che <perché, ride> Certo, cioè, cioè, avendo detto prima che sono praticamente perfetta, vedo d'accordo con tu, di vero. Eh, penso. Questo, questo tuo, cioè, lei è sì. un'attrice anche, anche ma no, insegno teatro perché non ho fatto tanto teatro come eh. ragazza, come feroz. E adesso c'è questo personaggio bellissimo, eh, riconoscibilissimo forse da come padre, mi piace moltissimo questa donna come attrice, come persona messo opera al paradiso delle signore, per non fare, e, e questa è una contessa, la contessa dell'Aerbe, che è fantastica, Bene, Vanessa Gravina, la vedete bellissima, e lei accentua questo suo mondo di parlare, proprio così, ed è, è, è, è fantastica, mi piace, e i sceneggiatori sono meravigliosi perché scrivono queste battute, con questo italiano, fornito per lei, degli anni 50, 60, no? La storia... È, e quindi lei ti dice, ti direbbe, ma mia cara, sono qui per dare un segno tangibile di quanto una donna possa dare in tutti i momenti della sua vita e quanto gli incontri sono importanti e per me tu sei stata la cosa bellissima della mia vita. Grazie, Comunque. <ride> grazie i suoi spettacoli sono davvero fenomenali <ride> uh, davvero fenomenali no ma di perché sono fenomenali ci tengo a dire se tu dici fenomenali perché io scrivo su misura eh, hai presente sì. i sardi di una volta? certo ho ora allora fa che fa l'oggetto su misura esatto lei fa i suoi spettacoli su con misura con queste che persone, persone che fanno compagnia conoscendo loro e hanno delle determinate caratteristiche capacità potenzialità io scrivo su misura e quindi vengono delle cose eh, come mia. La mia oh, allora. Vedi qualche potenzialità su di me? Te l'ho detto che sei una forza della natura, quindi si ah. deve fare. Allora, ancora una domanda. Allora. Eh in no, i nostri giorni della zodiacale sono i sì. gemelli vado d'accordo con il tuo <ride> <ride> il tuo e anche con gli scorpioni di solito qui dice tag allora taggo tutti quelli che vogliono fare questo tag ringrazio eh, Christy74 e Giampi di questo suo vostro fondante tag e Sondina F -A. Su tag e ho preso lo scritto anche su di me. Allora, Federica, noi abbiamo finito. Ma che peccato, io mi divertivo, È vero? Ma sì, tantissimo, sì. facciamo ancora delle domande. Eh, so. Facciamo ancora delle domande. facciamo un altro video. Allora, adesso vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti. Like se vi è piaciuto il video, scrivete dei commenti qua sotto, dite cosa pensate di Federica. Oh, io ho paura, eh? Ecco e ciao e alla prossima ciao ciao, ciao, ciao. ciao.